Uomini e donne News, Alex geloso di Alessandro? Lo sfogo dell'extronista. Alex Migliorini troppo geloso di Alessandro D'Amico? I messaggi degli utenti sul web e la risposta dell'extronista. La storia d'amore tra Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sembra procedere a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due sui social si mostrano sempre più felici e complici eppure, ad oggi, c'è qualcuno sul web che non è del tutto convinto di tutto ciò. Attualmente infatti Alessandro e Alex sono separati, il primo si trova in Spagna mentre l'ex tronista è a Verona, sua città d'origine. Questa cosa deve aver destato sospetti, infondati ha molti followers che, su Instagram, hanno scritto direttamente ad Alex per avere delucidazioni. A spingere a scrivere a migliori, una volta appurata la separazione temporanea, sarebbero stati i video e le foto condivise da Alessandro su Instagram. Quest'ultimo ha infatti postato tutto il giorno delle stories in compagnia di altri ragazzi che, fino a prova contraria, sono suoi amici. Io sarei geloso questa la frase che accompagna una foto inoltrata in diretta ad Alex. Nell'immagine è ben visibile Alessandro D'Amico in compagnia di altri ragazzi. La risposta di Migliorini? Ragazzi esiste una cosa chiamata fiducia ed esistono pure gli investigatori privati. Un messaggio breve e conciso che, con l'onia, ha messo fine ad una discussione mai nata. Alex Migliorini ed Alessandro D'Amico, vita di coppia e convivenza dopo uomini e donne. I due ex protagonisti del trono gay dopo uomini e donne hanno subito bruciato le tappe. Il loro legame è stato fin dallinizio così forte e il loro sentimento così autentico che, dopo lesperienza televisiva, i due hanno scelto di andare a vivere insieme. Dopo le presentazioni in famiglia per la coppia è stato tutto un crescendo. Il programma di Maria De Filippi li ha uniti ma, una volta spente le luci della ribalta, la loro unione sembra essersi consolidata ancora di più fuori. Una scelta, dunque, che si riconferma anche fuori dagli studi di Cinecittà.